Gianni, hai avuto paura a tornare su questo palco? Beh, io penso che, certo, uno ha sempre più paura perché col tempo le esperienze che, che ci hanno insegnato che possono sempre succedere di tutto, però a me piace anche rischiare, per esempio ributtarmi in gara qui a Sanremo è una cosa che mi, mi, mi ha dato una scossa straordinaria e con tutti i rischi che ci sono, sono qua e mi, e mi piace esserci. Ti abbiamo visto emozionato la prima serata. Hai chiamato Giovanotti dopo la tua performance? Allora, l'emozione di quella sera è stato il grande applauso che mi hanno fatto, l'accoglienza e quindi lì mi sono commosso, ho, ho rivisto un po' i miei 60 anni di musica che mi passavano davanti. E dico, guarda vale, che bello essere qua. Poi è partita l'introduzione e, e dopo mi sono, mi sono liberato, diciamo così e poi mi ha chiamato subito Lorenzo mi ha detto dai stai andando forte era abbastanza contento, gli piaceva e... poi naturalmente noi siamo amici ci sentiamo tutti i giorni insomma ci, ci diamo dei consigli siamo anche abbastanza felici che la canzone si, si sente in giro le radio la suonano ho sentito perfino canticchiarla per la strada qui a Sanremo quindi siamo molto contenti ci racconti qualcosa del tuo videoclip? Guarda, il video è stato girato in un carcere a Roma perché ci sentiamo un po' tutti carcerati, abbiamo tutti voglia di aprire le porte e le finestre, di far entrare il sole, perché chiaramente due anni di pandemia si parla sempre del male che passerà, ma non è ancora passato. Quindi il desiderio che abbiamo dentro è quello di... E abbiamo... Ci siamo figurati tutti carcerati che poi esplodono, scappano dal carcere e finalmente trovano il sole. Ecco. La, per il resto io vivo in mezzo alla musica, sono contento e, e vado avanti, anche è quello che mi dà la carica, ecco.